Ma amore! Non è una bella cosa fare il casinista, eh! Amore, mettiamo a posto! Ma forse sto no, facendo casinista! Amore! No, Leo! No, Leo, no! Leo, no! Aiuto, ma perché? Perché non ci metto? Sono niente? buone le trofie? No, sono spaghetti. Sono spaghetti? <ride> sono buoni questi spaghetti? Sì. Mm, fammi vedere come li mangi di gusto. Così? Così? Sì. Vai. Wow. Io sono qua oggi con... Fjaderman. Fjaderman, fammi vedere. Mamma, che ragnatele! Ma che cos'hai qua? La ragnatela! Ah, no, e qua che cosa sono? Fjaderman. Cosa c'hai qua, amore? I... Le ragnatele, i muscoli? Sono qui Sono lì? Sono tanti? Sì, sono tantissimi E come te li sei fatti? Come hai fatto? Cosa mangiavi per avere tutti questi muscoli? Ma la frutta Mamma Rale Mamma Cos'è questo disegno? È un pisciatono Una pisatona. Un pisciatono <ride> Sei contento che avrai una sorellina? come si chiama la mamma Chiara e il papà Federico oh ma sei bravissima e tu ti chiami Leo Leo è rosso ancora amore è rosso attento sì, rosso. attento che amore cracker? Così? Ah. Fammi vedere che non ho capito bene ancora. Così? Ah, si mangia così il cracker? Sì. Ah, sapersi. Amore, ma domani la rimettiamo l'acqua? Amore. Ma domani la rimettiamo, è normale che vada giù, è fa sporca adesso. Che bella. bella! Sei il pulcino? Sì, sì, sì. Cosa sta mamma? Io, mamma, sono il pulcino. Come fai il pulcino? Sì, sì, sì, sì. Abbiamo una missione, amico mio. Sei pronto? Sono pronto. Dovresti fare psst. Mm. Adesso abbiamo questo. Fare psst alla mamma. Pugnetto Spider-Man. Fermano. <ride> Fermano. fermalo Che <ride> disastro! Ah, un. Che è un. Che è ma... Eri Che è un. Che è un. Che un. casino? Lavoro di squadra. Leo, tu cosa vuoi da mangiare? Taragù. Sai No! Amore. Sì, chi te l'ha detto? Ma buatan. Cosa gli diamo? Dei taralli e il latte? Sì. E il latte. No, sì. no. Fermati, dritto, dritto, dritto, dritto, dritto. dritto. dritto, dritto. Ah. No. Scusi, Royal Baby? Royal baby? Salve? Salve. O sei qui? Sì. <ride> Come sta la regina Elisabetta? Bene. bene? Le può porgere i miei cordiali saluti gentilmente? Sì, sì. Ok. Ci andiamo a fare un tè? Sì, sì. Ok, perfetto, prego, andiamo. No, a piedi, mamma. Ma piedi, scusa. Va bene. Va bene. Siamo pronti all'aeroporto, all magari, amore, andiamo all'aeroporto! Andiamo all'aeroporto, amore! Com'è stato il volo, amore? Ah, bene, batti cinque! All'aeroporto! All'aeroporto, batti cinque per questo viaggio! Bravo! Non ti ho mangiato i biscotti con l'asinello? si è mangiato tutto tutto si è mangiato tutto tutto andiamo a vedere si è mangiato tutto ha tutto. mangiato tutto asinello. c'è un regalo per Leo prende, mamma. tieni amore bravo no dai Vai vai eh madonna tutto ok dottore tutto ok dottore sì. E ah, la maglietta col dinosauro? Sì, anche i pantaloni Anche i pantaloni, fa vedere Fa vedere Wow, sei proprio il figlio di Chiara Ferragni, amore C'è un dinosauro di fianco a te No, dove? C'è un dinosauro? Dov'è? C'è un dinosauro? Amore, ma la mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba? No, bimba. È una bimba? No, non dire la favore. è bimba. <ride> è una bimba. Andiamo a divertirci? Sì. Sei contento? Sì. Yeah. Sei contento? No, no, amore, posso io? Ma io voglio provarla. Dico, dico. Ma posso mangiarla? Non no, voglio solo assaggiarlo yeah, no no no yeah. no no un no no no no no no no no no no no no Oh, bella. Aspetta, dov è bella! Aspetta, dov'è? Dov'è mamma no no no no no no no no no È no no Fiore, mamma Grazie, grazie amore Fiore, mamma. Ciao mamma Siamo mamma Vecino? Oh. Chi è l'amore della mamma? E l'amore di Leo chi è? È mamma Oh! l'amore di papà? È papà Esatto ah. Ti piace il look? Sì, ti piace il look Ciao. Ciao, Ciao amore Ti piace il look di Miki? Bello? Ma che outfit, è bello questo look? È bello! È bello, è bello Mickey. È uh, bru bru. Uh -oh. Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Chef, cosa cucini? La pizza. Cucini la pizza? Sì. Oh, tu puliva pizza, pizza, pizza. Capumarola, goppa. Capumarola, goppa. Ma tu puliva pizza, pizza, pizza. Che bello, amore. Così non ti vedi, papà. Così ti ved non ti vedo. Guarda. Beh, è molto bello, amore. Ho un'opera d'arte. Un'opera d'arte. No Monello a te papà No, sei monello tu sei monello? Tu okay. Che bravo amore Amore Non credo si faccia così in cucina Se esce l'asle È fredda. È fredda Hai messo un po' di mozzarella amore? Ti oh. Un bacio a mamma? Un bacio a sorellina? Oh, è una papà! Beh, co <ride> cosa? Ma! Amore, chi è questo? Chi è? È papà! Sì, è bella, eh! Uno, due, due tre! tre. <ride> Insieme. senti? <ride> Sì, ma... Ma che Non lo guardare. giù